Grazie, benvenuti nel mio laboratorio. Come promesso, iniziamo il nostro scialletto e quindi diamo via al nostro calla in questo video io non vi farò vedere passo passo passo ogni singolo step dello scialle, ma solo le parti principali su come realizzarlo perché perché io ieri sulla scatola della creatività il nostro, la nostra piccola community ho lanciato il, il cal ognuno con un suo progetto visto che parla di creatività a tutto tondo e l'ho già iniziato quindi questa è la parte che io ho realizzato ieri sera e, eh, andrò avanti con questo però questo video vorrebbe essere di aiuto per chi vuole imparare a lavorare a maglia e vuole provarci il progetto è semplicissimo ed è molto spiegato veramente bene e lo trovate nell'account di Ravelry di Emma Fassio il link ve l'ho messo stamattina nel buongiorno ma comunque ve lo rimetto quando riuscirò e potrò caricare questo video eh, andate sul suo account e potete scaricarlo gratuitamente e, eh, anzi un grazie a Emma Fassio che ha messo a disposizione alcuni dei suoi progetti gratuitamente eh, per realizzare questo scialle vi occorre innanzitutto la spiegazione quindi andate a scaricarla ehm, su Ravelry. lei ha messo anche la spiegazione delle abbreviazioni però non temete qualsiasi dubbio abbiate su questo pattern se volete potete scrivermelo eh, se non vi è chiaro un passaggio ve lo faccio vedere senza problemi quindi eh, scrivetemi nei commenti, scrivetemi su Messenger se avete bisogno io magari vi aggiungo qualche video eh, per chiarire un po' come, come si fa detto questo, che cosa vi occorre? le istruzioni, ovviamente la lana io adesso ho preso questa per farvi vedere come si realizza e come si fa appunto nei passaggi principali però uh, va bene qualsiasi lana, ricordatevi che i ferri ovviamente devono essere giusti per la lana che state lavorando. E io credo che uh, utilizzerò quattro gomitoli di lana, però uh, dipende poi appunto voi da che cosa avete in casa. I ferri, quelli ottimali per fare uno scialle sono questi qua circolari con il cavo intercambiabile, ovvero vedete che c'è un buchino, questo cavo ha una chiavetta che si può infilare e scollegare okay? per aggiungere o togliere il cavo, cambiare il cavo. Se non avete questo tipo di ferro non vi preoccupate, avete quelli fissi tipo questi? Vanno bene uguale. È ovvio che se avete i cavi intercambiabili potete mettere il connettore e un cavo di ricambio come, come questo. E aggiungerlo e renderlo più lungo, in questo caso no, farete un pochino più fatica a contenere poi il, lo scialle quando sarà molto grande, però potete provarci. Se avete i ferri dritti e non avete i ferri circolari, provateci lo stesso, perché una volta le nonne non avevano i ferri circolari, che è un'invenzione abbastanza recente, quindi non, se ci riuscivano loro, mia zia li faceva con i ferri dritti, quindi se ci riusciva lei, non vedo perché non dobbiate riuscire voi è ovvio che è più difficile da gestire perché ovviamente poi la massa eh, lavorata è grande però con un po' di pazienza ce la si può fare quindi provate lo stesso anche se avete i ferri dritti infine vi occorrono quattro marcapunti, che sono questi se non avete i marcapunti come questi qua eh, questi sono di clover non vi preoccupate potete usare qualsiasi cosa vanno bene le graffette vanno bene i, ehm, del filo eh, fatto a, ad anellino ovviamente usate un filo contrastante niente, se state usando una lana come questa non andrete a farli dello stesso colore della lana ma magari non so, prendete un filo grosso contrastante e, e andate a fare degli anellini in questa maniera Okay, quindi non vi scoraggiate, se vi manca qualcosa siamo creative, usate l'ingegno, si, si può usare della lana differente, si possono usare le graffette, potete usare i marcapunti, potete usare i ferri dritti, circolari, fissi, intercambiabili, provateci. Partiamo, innanzitutto dobbiamo mettere ehm, i punti, quindi dobbiamo andare a montare le maglie, ognuno ha il suo metodo, io vi mostro il mio che è quello che mi ha insegnato la mia zietta nel 15-18, no scherzo, quando ero una ragazzina. Come si procede? Questo metodo vale sia per i ferri circolari che per i ferri fissi, quindi va bene con qualsiasi cosa usate. Eh, lasciate una codina, poi tendete il filo in questa maniera con il pollicione o l'indice, perché alcune fanno anche, scusate, così... Io sono abituata col pollice, faccio ruotare il pollice sotto al filo e lo avvolgo, ok? In questa maniera, con il ferro con la mano sinistra faccio passare questo cappio all'interno del ferro, poi con il filo della mano sinistra avvolgo il ferro e voilà. Io adesso ne vado a fare subito un altro perché sennò questo non è fissato. Se non vi sentite sicuri, e avete paura di perdere la prima maglia, non vi preoccupate, fate un cappietto, va bene uguale. Quindi faccio avvolgere il dito con il filo in questa maniera, punto il ferro nel cappietto, avvolgo con il filo il ferro, il cappietto lo faccio sfilare dal ferro e tiro. In questa maniera ho creato una maglia, un piccolo cappio e andiamo a mettere sulle maglie necessarie che Emma ci scrive. Quindi 1, 3, 4, ve lo faccio vedere ancora, avvolgo il filo, punto il ferro, avvolgo il ferro e voilà. Adesso... Dobbiamo lavorare a dritto, ok? Come si lavora a dritto? Siccome il lavoro non è circolare ma è aperto, si lavora esattamente come si lavorano i ferri dritti normali, ok? Quindi dovete sempre cambiare la mano. Ora, io lavorerò col filo a sinistra perché sul ferro circolare si lavora la tedesca col filo a sinistra voi col ferro normale lo lavorerete col ferro a destra col filo a destra è la stessa cosa il procedimento è esattamente uguale ok? quindi come si fa il dritto ve l'avevo già spiegato in uno dei miei video prendiamo il ferro con le maglie e lo mettiamo nella mano sinistra col dito se lavorate col ferro circolare arrotoliamo un po' il filo per la tensione la stessa cosa se no lavoratelo col filo a destra eh, con il ferro libero della mano destra andiamo nella prima maglia in questo punto e ci infiliamo sotto così ok? avvolgiamo il ferro in questa maniera con il filo e facciamo scivolare il ferro sotto vedete lo prendiamo e lo facciamo uscire dalla maglia, dopodiché facciamo scorrere il filo, la codina la teniamo così non andiamo a far casino, ve lo faccio rivedere, sotto avvolgiamo il ferro e via, ve lo faccio vedere ancora una volta, infiliamo il ferro in questa maniera, avvolgiamo con il filo lo tiriamo fuori dalla maglia e facciamo scorrere il ferro facendolo cadere sull'altro ferro, ok? Questo con i ferri circolari, lavorazione alla tedesca. Se lavorate con i ferri normali, avrete questa situazione, il filo lo avrete a destra, ok? Quindi arrotolate sulla mano come siete abituate, sempre per attenzione il procedimento è lo stesso, quindi mano destra, si infila il ferro sotto, esattamente come abbiamo fatto prima, avvolgiamo il filo in questa maniera e lo facciamo scorrere in questa maniera. Ve lo faccio rivedere più da vicino, così, avvolgiamo con il filo e via. E via dicendo ok Voilà, questo è quanto abbiamo fatto la prima maglia a dritto adesso dobbiamo fare il secondo ferro sempre a dritto quindi cambiamo ancora la mano e anziché fare il rovescio facciamo ancora un altro dritto quindi io adesso lavoro un po più veloce se no, non andiamo più a casa con la vacca come dice mio marito e facciamo il secondo ferro come dice Emma a dritto. Adesso dobbiamo mettere posizionare i marca punti. Come lavoriamo? Seguite sempre le istruzioni, aspettate, che mi sono incasinata. <ride> ok, e, e lavoriamo in questa maniera: i primi, le prime due maglie a dritto, quindi Uno e due. Posizioniamo il marcapunto, quindi andiamo a creare la prima sezione. Se avete questi, eh, il marcapunto fatto così, chiudeteli e infilateli semplicemente nel ferro, altrimenti se avete fatto un cappietto con il filo, infilatelo semplicemente. Ok. Adesso dobbiamo fare un gettato. Come si fa il gettato? Allora, con i ferri circolari, quindi il filo sulla mano sinistra, basta avvolgere il ferro in questa maniera nulla di più semplice ok se avete il filo dalla destra con i ferri dritti normali farete la stessa cosa così dovete semplicemente appoggiare il filo sul ferro senza lavorarlo posizioniamo un altro marcapunto e andiamo a lavorare a dritto altre due maglie quindi 1 e 2. Ok? Posizioniamo il marcapunto, facciamo il gettato, quindi appoggiamo il filo come abbiamo fatto prima, come vi ho fatto vedere prima. Mettiamo l'ultimo marcapunto e lavoriamo a dritto, 1 e 2. Abbiamo diviso in sezioni il nostro scialle. Questa è la base del nostro scialle. Come vedete lo scialle crescerà e quindi questo è il primo marcapunto, questo è il secondo, il terzo e il quarto. Ok Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vedere i rovesci. Allora... Lavoriamo come ci dice Mafassio nelle istruzioni, spostiamo il marcapunto. Quindi, in questa maniera, facciamo un gettato e andiamo a lavorare a rovescio. Come si fa? Si porta il filo sul ferro di sinistra. lo facciamo passare dentro alla maglia in questa maniera e facciamo scivolare ok? ve lo faccio rivedere facciamo il gettato tenete con il dito la maglia perché altrimenti vi scappa quindi andiamo a posizionare il filo sul ferro sinistro con il ferro destro passiamo sotto al filo e dentro la maglia in questa maniera ok? ok? Prendiamo e avvolgiamo con il dito indice il ferro di destra e facciamo cadere la maglia. Non vi preoccupate, ne ho un altro da fare, questo qua ve lo faccio vedere come si lavora tradizionalmente. Ok? Spostiamo il marcapunto. Andiamo avanti. E vi faccio vedere da questo lato come si fa. Quindi tradizionalmente avete il filo sulla destra. Così. Ok? Cosa dovete fare? Spostiamo il filo innanzitutto lo portiamo verso di noi. In questa maniera. Dopodiché andiamo a infilare in questa maniera il ferro. Per prendere la maglia. Quindi il ferro deve essere sopra il ferro della mano destra. Con il filo avvolgiamo così lo voglio far vedere senza ok avvolgiamo in questa maniera e facciamo passare il ferro dentro la maglia così dopodiché facciamo il nostro gettato spostiamo il marcapunto e lavoreremo a dritto uno e due ok questo è l'inizio, sono i primi ferri e adesso continuate così fino al ferro. Ehm, aspettate, che leggo fino al ferro 21. Quindi ci riaggiorniamo al ferro 21, che è l'ultimo passaggio. Ok, allora io non sono arrivata ancora al ferro 21, ma ve lo posso già far vedere. Eh, come vedete, questo è l'inizio del nostro um, scialle. Vi si devono creare questi buchetti. Questi sono i gettati che abbiamo fatto appena dopo il marcapunto, e al ferro 9, e poi al ferro 15. Io non ci sono arrivata perché, appunto, sto, dovrei farlo adesso, ma voglio farvi vedere come si fa al ferro 21, avrete questi buchini qua, che sono appunto i gettati che abbiamo fatto prima. Questo effetto qua è il legaccio, ovvero è il frutto di tutti i ferri a dritto che avete lavorato. Adesso facciamo finta di essere arrivati al ferro 21, dobbiamo andare a creare questo effetto. Vedete che c'è tutta questa serie di buchini e abbiamo lavorato due maglie insieme, ok? Quindi vi faccio vedere, questo è il ferro 21, vi faccio vedere come viene fuori, ok? Voi attualmente dovreste avere questa situazione, i primi buchini centrali che sono del ferro 9 e i secondi buchini centrali che sono del ferro 15. Adesso questo qua, ovviamente essendo super colorato si nota meno, però la situazione è questa. Poi tenete conto che quando io andrò a fare il bloccaggio si apriranno, si vedranno meglio, ok? Quindi andiamo a fare adesso questo. Attualmente voi dovreste avere una situazione come questa. Siamo qua. Ok? Quindi buchini centrali, 5 ferri e mezzo, altri buchini centrali e altri 4-5 ferri e mezzo, lavorati come ci ha scritto Emma. Va bene? Questa è la maglia rasata che vi esce lavorando a dritto e rovescio. E legaccio. Adesso, che cosa dobbiamo, dobbiamo fare? Facciamo finta che siamo arrivati già al ferro 21. Quindi seguiamo le istruzioni di Emma, che ci dice iniziare solitamente 1 e 2 a dritto ok spostiamo il marcapunto e facciamo un gettato in questa maniera adesso dobbiamo lavorare due maglie insieme a dritto quindi il gettato che abbiamo fatto prima e la prima maglia le lavoriamo insieme vuol dire che infiliamo il ferro per fare il dritto in due maglie e lavoriamo il dritto normale così in questo caso abbiamo fatto una diminuzione perché adesso andiamo ad aggiungere dei gettati per creare il traforo e quindi dovremo diminuire se no non riusciamo a contenere il lavoro e non viene un lavoro bello un gettato e due maglie a dritto insieme, così, un gettato, due maglie, e questa è la parte facile quindi gettato due maglie. Un gettato due maglie un gettato e due maglie adesso io ovviamente ho saltato dei ferri quindi non mi verrà giusto però voi dovrete continuare così fino alla fine e finite col gettato ok quindi dovrete avere sempre un gettato, due maglie lavorate dritto. Questo è l'effetto che ottenete. Vedete? Adesso andiamo avanti. Spostiamo un marca punto. Lavoriamo dritto le maglie centrali. Spostiamo un marca punto. E qua dovremo fare l'inverso, perché da questo lato deve venire a speculare al vostro lato destro. Ma non possiamo lavorare le maglie... In questa maniera, perché altrimenti ci vengono girate dal lato sbagliato vengono tutte dal stesso verso invece dobbiamo farle girare vedete che di qua vanno verso destra noi dobbiamo farle girare verso sinistra come facciamo? innanzitutto facciamo un gettato e poi facciamo come per lavorare a dritto e passiamo la maglia sul, sul ferro destro lo facciamo con la seconda maglia dopodiché lavoriamo, infiliamo il ferro la mano sinistra in queste due maglie che abbiamo lavorato insieme così avvolgiamo il filo sul ferro della mano destra e lavoriamo a dritto è più difficile da spiegare che da fare vedete che la maglia si gira dal lato opposto rispetto cioè se prima le abbiamo lavorate e gira verso destra qui la maglia gira verso sinistra in questo modo Abbiamo una continuità, perché vedete che le maglie tendono ad andare così, a destra e a sinistra. Ed è più bello da vedere. Ve lo faccio rivedere. Facciamo il gettato. Spostiamo la maglia dal ferro sinistro al ferro destro, come se facessimo un dritto, ma senza lavorarla. La prima maglia e la seconda maglia. Dopodiché, dobbiamo lavorare queste due, le ultime queste due maglie che abbiamo spostato. Infiliamo... In questa maniera il ferro, come se facessimo un rovescio al contrario, avvolgiamo il filo sul ferro sottostante e lo facciamo uscire dai due capi. Voilà! Questo è quello che lei chiama PPD, ovvero passa passa dritto. In realtà questa è una tecnica inglese o americana che si chiama slip slip knit, che letteralmente significa proprio passa passa dritto. Quindi andiamo a fare un gettato... Rispostiamo le maglie come abbiamo fatto prima sul ferro, lavoriamo due maglie insieme in questa maniera e lavoriamo a dritto. Questo è l'effetto che ottenete, come vedete le maglie si spostano e creano un effetto più armonico. Quindi uno, due, il terzo passaggio è quello di prenderle tutte e due insieme e il quarto di quello è di lavorarle a dritto. Ok? Quindi gettato 1, 2 e lavoriamo a dritto in questa maniera, due maglie insieme. 1, 2 e lavoriamo in questa maniera. Okay. Adesso io questo qua ovviamente ce l'ho singolo perché non ho, fatto, non ho fatto le maglie, che i ferri che servivano e vabbè, lo lavoro così e via, abbiamo finito il nostro ferro. Adesso con questi punti base potete arrivare fino alla fine del vostro scialle, questo è il risultato, come vedete qua girano da un lato e qui girano dall'altro questo è il risultato che dovete ottenere e andate avanti fino alla fine perché non ci sono altri ehm, altri punti altri passaggi sono sempre uguali i ferri, seguite le istruzioni di Emma Fassio e ci ritroviamo alla fine per la chiusura e il bloccaggio dello scialle io sono andata avanti sono arrivata al ferro ve lo dico perché c'è il mio contagiri al ferro 28, e eh, come vedete, si crea ogni tot ferri. Si crea questo motivo che dà un po' di movimento al nostro scialle. Ok, qualsiasi domanda, dubbio che vi viene, okay, scrivetemela nei commenti eh, oppure scrivetemi su Messenger. Io vi risponderò. Se avete bisogno di vedere come si fa un qualcosa, vi rispondo con un video va bene, e niente, ci troviamo man mano con, il con la progressione del nostro lavoro, io spero che vi piaccia questo progetto, ringrazio ancora Mafasio per, per averlo reso gratuito, per avercelo dato gratuitamente, e niente, alla prossima, un bacio, ciao!